E benvenuti a Extrema Razio, a questo uh, ultimo appuntamento della terza serie. Eh, ringrazio eh, il Centro di Calcolo, l'Area Biblioteca dell'Università di Siena. Ringrazio in modo particolare Angelica Di Sauro, Giulia Laversa, Ramarrama per aver reso possibile il collegamento internet per aver fatto conoscere questa iniziativa sui nostri social network. La, questa serie di eh, Extrema Razio visibile su Webex ed è visibile su YouTube, se siete su Webex. Vi invito a tenere spente le telecamere, il tasto della telecamera è eh, sul vostro schermo in basso. Oggi parleremo di Tommaso Labranca, uno dei più originali eh, saggisti e scrittori eh, degli ultimi decenni, eh, morto eh, ancora giovane eh, nell'estate del 2016 e da molti considerato un autore fondamentale per l'interpretazione della cultura pop e per l'interpretazione del presente. Ne parleremo con Claudio Giunta e Gianluigi Simonetti, che sono nostri ospiti stasera. Claudio Giunta è saggista e scrittore, ha pubblicato, tra le altre cose, Versi a un destinatario, saggio sulla poesia italiana del Medioevo, nel 2002, eh, e ha pubblicato molti interessantissimi personal essay «Il paese più stupido del mondo» nel 2010, una sterminata domenica nel 2013, ha pubblicato anche eh, dei libri fotografici di viaggio, se preferite degli iconotesti insieme a Giovanna Silva, «Tutta la solitudine che meritate», «Viaggio in Islanda» e il recente «Togliatti», uscito eh, qualche mese fa, e anche autore di un romanzo giallo ma bianco», uscito nel 2015. Eh, Claudio Giunta collabora stabilmente con il Sole 24 Ore, con Internazionale, con la rivista Il Mulino, insegna letteratura italiana all'Università di Trento. Gianluigi Simonetti è un habitué di Extrema Razio, eh, è stato qua già altre volte, eh, ha introdotto un, un incontro molto bello con altri siti, come ricorderete. Ha scritto il saggio Dopo Montale, le occasioni della poesia del Novecento, nel 2002, e un libro sulla letteratura italiana contemporanea di cui si è molto discusso negli ultimi anni la letteratura circostante, pubblicato nel 2018. È stato tra i fondatori del sito Le parole e le cose, collabora stabilmente con Solo 24 Ore e insegna all'Università dell'Aquila. Eh, comincerei da Claudio Giunta, che ha, da poco pubblicato un saggio eh, molto eh, bello, che vi consiglio vivamente di leggere, su Tommaso Labranca, intitolato Le alternative non esistono, che è sia un, un saggio personale, sia una ricostruzione della vita e dell'opera di Tommaso eh, Labranca. Uh, gli chiederei, chiederei a Claudio Giunta di presentare uh, La Branca a chi non lo conosce e di spiegare la ragione per la quale ha scritto questo libro e si è, si è interessato alla vita e all'opera uh, di La Branca. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Se fossero problemi, qualcuno mi interromperà o mi farà un cenno. Um, dunque, due, due domande. La, la prima circa chi era Tommaso La Branca. Tommaso La Branca, per chi non lo conoscesse è un autore nato nel, nato nel 62, eh, è morto giovane come diceva Guido, cioè a 54 anni nel 2016, a fine agosto 2016, ehm, nasce in una famiglia di immigrati eh, a Milano ehm, di, di, di, così, di, di estrazione piccolo-borghese proletaria e ha un percorso di studi un po' anomalo rispetto credo, a, a quello di molti che stanno ascoltando, cioè non fa l'università, dopo le medie fa una scuola per interpreti a Milano, dopodiché non fa l'università e comincia a eh, cercare dei lavoretti, soprattutto in campo editoriale, e fa un po' di tutto, scrive, mette a posto, organizza, collabora con De Agostini per un'Enciclopedia della pesca, fa mille lavoretti, come è normale fare a vent'anni. Eh, nel frattempo però eh, ha un'attività culturale che è abbastanza di quello che di quella che era la cultura diffusa degli anni, della fine degli anni 80 e inizio degli anni 90 cioè fa delle fanzine um, la più famosa, la più nota anche quella che ha avuto un pochino più di fortuna si chiamava Trashware, Trashware" che esce nei primi anni 90 e intanto in quegli anni um, pubblica tre piccolissimi librettini a spese proprie relativi appunto alla cultura pop qualcuno si accorge di questi eh, librettini uno di quelli che se ne accorgono è Tiziano Scarpa che gli dà una mano insieme ad altri amici per raggiungere un editore eh, la branca non aveva nessun contatto con l'università, con l'editoria eccetera, quindi deve contare sulla gentilezza di un po' di amici milanesi um, il libretto o meglio i tre libretti arrivano a Castelvecchi e che li pubblica in un solo libro che si chiama Andy Warhol, era un coatto ed è del 94 e il libretto ha un certo successo negli ambienti intellettuali, soprattutto lombardi da lì in poi per 5-6 anni, eh, la branca è, diventa un po' il divo della, della cultura milanese, eh, nel senso che scrive altri libri, eh, Estasi del picoreccio l'anno dopo, Cialtrones con in audio addirittura nel 98, se non ricordo male, Neoproletariato nel 2002, e soprattutto diventa un autore televisivo, cioè riesce a campare bene, a vivere bene dei dei proventi della, della scrittura televisiva. Lavora un po' a telepiù, poi lo chiamano addirittura eh, a, a Rai 2 con Fazio e fa l'autore di testi e va anche in video in una trasmissione che, che ha avuto molto successo nel 1997 um, e di cui adesso non mi ricordo il nome perché sono una persona anziana, eh, ne farà ne veramente tra poco. Farà poi un'altra trasmissione, l'ultimo Valzer, sempre con Fazio e Baglioni, e, che avrà però meno successo. Um, e in quegli anni lì in quell quello scorcio degli anni 90 um, come dire, il suo nome circola e, e diventa una piccola star del del dell'universo culturale e televisivo tutti lo cercano a un certo punto Fazio dovrebbe passare alla 7, qualcuno se lo ricorderà e la branca dovrebbe essere nel suo team di autori um, la cosa non va in porto i rapporti fra Fazio e eh, la branca si, si, si guastano e negli anni successivi la Branca continua a scrivere e a lavorare in televisione, però diciamo, la, sua, la sua stella si appanna un po'. Eh, comincia a pubblicare per case editrici più piccole, torna da Castelvecchi e poi addirittura crea una sua, una sua personale casa editrice 20.090, che è ancora eh, attiva eh, con la collaborazione di, di Luca Rossi, che adesso è l'unico editore, fa dei piccoli libri molto belli, ma chiaramente con, che hanno pochissima circolazione. In televisione fa delle cose molto piccole, va in radio, ora lavora un po' per Ray Play, un po' per la radio del Sole 24 ore, ma insomma gli ultimi dieci anni della sua vita sono anni anche molto difficili dal punto di vista economico perché deve cercare di fare qualche soldo con collaborazioni pagate a pezzo per, per riviste eh, forse non all'altezza della sua intelligenza e della sua fama, per quanto rispettabilissime come Cronaca Vera, e prima una lunga collaborazione con una rivista importante come Film TV. Nel, 2000, nel 2016 muore improvvisamente. La seconda domanda che mi fa, questo è il quadro molto, molto, molto generale della vita di Labranca, um, quindi un personaggio che sta a cavallo tra cultura scritta e cultura visiva, che nei suoi libri mette insieme queste due esperienze e queste due conoscenze. Um, perché ho scritto il libro? Perché per me Labranca è stato molto importante, e io uh, avevo un po' più di vent'anni, fra i 20 e i 25 anni, uscivo da un dottorato alla scuola normale, ed ero quindi... Un, un, come dire, un giovane nerd intellettuale, e leggere i libri di Branca, quei libri in quegli anni, da Andy Wall in poi, mi ha molto aiutato, per dire in sintesi, a prendere meno sul serio le cose che sembravano importanti all'università e eh, che a volte non erano affatto serie, ehm, e a prendere più sul serio le cose eh, pop che avevano popolato la mia infanzia e adolescenza. E questo doppio, questa doppia azione per me è stata molto importante. Allora quando è morto ho pensato che fosse un buon modo di ricordarlo, raccontare la sua vita e fosse anche un buon modo per raccontare in maniera un po' originale eh, gli ultimi 30 anni di eh, cultura italiana. Questo è in sintesi eh, il che cosa e il perché. Adesso mi verrà forse anche in mente il nome della trasmissione. Benissimo, grazie, grazie Claudio. Eh, volevo eh, chiedere a, a Gianluigi Simonetti che, che eh, dialogherà con, con Claudio Giunta oggi eh, di interpretare, cominciare a interpretare il, il sottotitolo che abbiamo dato a questo incontro cioè eh, la branca ieri e oggi. Eh, ponendo la questione in modo un po' pomposo e poco labranchesco che cosa è vivo eh, secondo te e che cosa è morto? Di eh, La Branca oggi. Sì, allora cominciamo dalle da cose vive, sono molto più interessanti, anche più numerose, c'è tanto da dire. insomma, Io farò breve, naturalmente. L'esperto è Claudio, io sono semplicemente un lettore affezionato di La Branca, però devo dire un lettore tempista, nel senso che effettivamente ho avuto la fortuna di cominciare a leggerlo quando cominciavo a pubblicare, poi l'ho seguito in questa sua parabola che, che Claudio ha, ha descritto. E la cosa che mi sembra viva soprattutto di La è la cosa che mi sembrava viva già sì, in diretta dalla sua prima apparizione eh, con i primi due libri di Castelvecchi in particolare, Andy Waller, quattro e eh, Estasi del pecoreccio. E cioè eh, la cosa che eh, si notava subito era sua, mh, questo suo metodo, questo suo approccio alla cultura pop molto particolare, perché era, era al tempo stesso molto serio, molto rigoroso, eh, molto analitico e intelligente, però mai serioso, mai ammuffito, mai accademico. E in questo senso, come diceva Claudio, era un ottimo antidoto, soprattutto per chi invece stava nell'accademia. Ehm, la, la particolarità nasceva dal fatto che eh, questo approccio non c'era e non c'è, mi sembra, tuttora tanto nella cultura italiana. Cioè, gli intellettuali italiani di solito schifano, a prescindere il mondo del pop per un vizio di fondo. Claudio parla di sindrome da, da liceo classico nel libro, no? senso di colpa, piccolo borghese, entrambe le cose. Quindi hanno un atteggiamento molto difficile nei confronti della cultura pop e soprattutto lo avevano negli anni 90, quando, quando apparivano le prime cose di Labranca. Oppure, e questa è una cosa che si è diffusa di più col tempo, l'apprezzano, apprezzano il mondo pop a prescindere. Eh, un po' anche qui per partito preso quindi glorificando riscoprendo come si dice a volte delle cose orrende eh, con un atteggiamento un po' da idolatri no? e allora eh, c'erano e ci sono mi sembrano questi due, questi due atteggiamenti opposti cioè un eccessivo senso di colpa e quindi un atteggiamento difensivo soprattutto da parte dell'accademia oppure una feticizzazione eccessiva aggressiva eh, che fa passare poi cose medio o pessime oppure terza via molto diffusa anche questa mescolare l'alto e il basso eh, usando la cultura alta per nobilitare la cultura bassa e la cultura bassa per ironizzare la cultura alta quindi intellettualizzando il pop anche troppo e popizzando anche troppo l'arte di maggiore ambizione formale e questa è una cosa che soprattutto invece nell'università si è usata negli anni L'università è il posto in cui nessuno vuole passare per ingenuo e questa strategia sembra molto sofisticata. Ecco, la branca, secondo me, ha sempre fatto una cosa diversa, queste tre. Eh, del resto, lui non ha fatto il liceo classico e non ha fatto nemmeno l'università. Ed è molto importante questo, secondo me. Nessun tipo di snobismo, né snobismo dall'alto né snobismo dal basso, non ha mai mescolato nulla, non ha mai feticizzato, non ha mai disprezzato, ha provato sempre a. Uh, confrontati con il mondo della cultura pop o trash addirittura agli inizi distinguendo e giudicando le opere come si dice un po' pomposamente appunto juxta propria principia cioè secondo la loro logica interna secondo le loro regole. e quindi la dose larissima di Labranca cioè non la confusione di chi mette tutto sullo stesso piano un calderone antigerarchico ma l'intelligenza di chi invece fissa le gerarchie distingue fra bello e brutto um, e questo in un'epoca in, in questi 20-30 anni in cui le gerarchie sono sempre più sfaldate, no? per stanchezza della forma, per confusione, per incapacità di organizzare. Quindi è vivo secondo me questo approccio di Robranga, ma era resta minoritario. Anche perché è più difficile, richiede più competenza, richiede più familiarità, richiede anche più amore per le cose pop che si studiano. E poi anche credo perché è meno spettacolare, è meno adatto alla comunicazione, massa, perché la comunicazione di massa invece preferisce appunto opinioni forti, eh, pochi argomenti, poche analisi e ama la confusione e ama l'assenza di gerarchie. Mi è capitato. faccio un esempio così per dare un senso più concreto di quello che sto a dire. Mi è capitato di pensare alla Branca qualche mese fa, eh, prima che uscisse prima che uscisse i libri di, di Claudio ehm, c'era stato questo dialogo in rete tra Michela Muggia e Chiara Valerio una serie di incontri di dialoghi tra di loro in cui a un certo punto in uno di questi hanno finito a parlare proprio di Battiato, Franco Battiato e Battiato come sa chi conosce La Branca, è un cavallo di battaglia di Labranca, ne ha parlato spesso lo schema del dialogo prevedeva un contraddittorio tra Muggia e Valerio e quindi anche in questo caso su Battiato le posizioni erano opposte Chiara Valerio che parlava molto di Battiato, un genio, un intellettuale con sintetizzatore, e Michela Muggia che parlava male di Battiato, è un finto intellettuale, le canzoni non si capiscono, eccetera. Allora ho pensato alla branca, ci sono alcune pagine del suo libro in Audi, che è stato ricordato prima, c'è altro non escono, in cui eh, la branca analizza alcune canzoni, una in particolare di Battiato. Ora, entro nel merito di che cosa hanno detto i tre, eh, Valerio, Muggia, eh, la branca su Battiato, non importa adesso... Loro giudizio su Battiato mi colpiva soprattutto il metodo, il come ne parlavo. Da una parte Murgia Valerio c'era una forte polarizzazione del giudizio che era anche intercambiabile, perché poi, quando ci sono state le polemiche sui su giudizi più negativi della Murgia su Battiato, la Murgia ha detto: No, ma in realtà, a me in realtà piace Battiato. Ci eravamo divisi i compiti così per, per, per polarizzarli, appunto. È già questo perché io faccio mica la branca, insomma a vedere la branca così elastico nel dire delle cose che poi veramente non pensa però soprattutto c'era questa forte polarizzazione ehm, eh, per cui eh, appunto opinioni forti mh, giudizi secchi, chiari senza sfumature, anche non particolarmente informati in realtà su Battiato soprattutto sul Versante Mondo però ottimi per provocare reazioni per suscitare discussioni, polemiche cosa che poi puntualmente è successo invece cosa faceva la branca? la branca eh, diceva c'è Battiato non è cattivo o buono, c'è, lo dice un cialtronesco, un la branca cialtrone e c'è un, un battiato cialtrone e c'è un battiato non cialtrone. Bisogna distinguere all'interno della sua opera la parte cialtronica e la parte non cialtronica. E non lo diceva soltanto, lo dimostrava con una molto bella di Prospettiva Agneschi, Battiato cialtrone, Secondo la Branca, e una di Goutet compare di, la, di Battiato, che invece, secondo la Branca, era il Battiato, non c'è altro. Ecco per concludere: oggi il Pop mi sembra spesso il pretesto a livello intellettuale per parlare di cose che tutti credono di conoscere nel modo più schematico, più polarizzato, più ideologico possibile. Quindi la si spara grossa sperando che poi le cose rimbombino come opinioni e scatenino altre opinioni. Invece, la Branca faceva il contrario, eh, conosceva molto la cultura Pop, la amava in modo profondo, viscerale non aveva una strategia comunicativa analizzava, distingueva e secondo me è molto importante la, la differenza tra un'opinione e un'analisi, la branca ha sempre fatto delle analisi, il problema forse è che le sue analisi erano fin troppo rigorose fin troppo sottili, fin troppo ehm sofisticate per rimbombare, per provocare reazioni, per entrare nel circuito della comunicazione e per questo forse non ha funzionato nella comunicazione di massa, per questo a un certo punto è stato espulso dalla comunicazione di massa o lui stesso in qualche misura si è espulso. Grazie Gigi eh, di quello che appunto di aver avviato il, il, il dibattito su questi temi, una delle cose che accomuna, eh Claudio Giunta, Gianluigi Simonetti e chi vi parla, è una allargata ma, ma sostanziale comunanza generazionale e un'esperienza che, che, che ci ha unito, eh, cioè la, il fatto di essere cresciuti fra, fra due culture, le culture di cui parlava Gianluigi Simonetti che sono al centro della riflessione di Labranca, cioè eh, da un lato la cultura pop che abbiamo trovato, è stata la nostra prima forma di arte, la nostra prima forma di riflessione sul mondo anche, eh, e eh, dall'altro la cultura che abbiamo imparato a scuola. Ed essendo tutti e tre prodotti delle scuole di Stato abbiamo eh, avuto ad un certo momento il, il, il problema di conciliare questi due, eh, due, due elementi della nostra, della nostra infanzia, adolescenza e giovinezza e del nostro modo di vedere le cose. Eh, in, eh, la, la branca eh, portava uno sguardo sicuramente originale, anche perché eh, di tutte le categorie che erano disponibili eh, per l'analisi della società di massa, società dei consumi, cultura pop, modernizzazione, seconda modernizzazione culturale italiana, quella del, del semplificando, eh, delle televisioni private e del, di Berlusconi eh, di tutte queste eh, categorie la branca faceva tabula rasa e ricominciava da zero volevo chiedere a, a, a Claudio come, come la branca articolava la sua riflessione sulla su, su, la sua analisi della eh, modernizzazione culturale, dei consumi del pop e della televisione ma dunque intanto devo fare ammenda in 50 mi hanno scritto dei messaggi per dirmi se non vi vergognavo a non ricordarmi anima mia faccio scritto un capitolo quindi devo vergognarmi in effetti ehm, e il programma era anima mia 97 eh, la branca fa l'altro conosce Orietta Berti con cui rimane amico per molti anni eccetera. esce anche un piccolo libro a fine anno a firma di Fazio eh, che si chiama anima mia appunto. Ehm, prima di rispondere alla domanda due cose su quello che diceva ehm, Gigi eh, perché non ha funzionato, effettivamente non ha funzionato, non è entrato nel mainstream, la branca. Io credo che la cosa sia legata molto a quello che diceva Gigi prima, cioè al suo avere una formazione culturale diversa dalla nostra. Cioè la mia impressione è che appunto, in linea con quello che Gigi diceva sulla polarizzazione, in Italia funzionano o le cialtronate alla Dagospia, quindi prive di bibliografia, di qualsiasi bibliografia, oppure le cose professorali alla Umberto Eco quando va bene alla XYZ quando va molto male, insomma, in genere va molto male. Quindi il fatto che lui fosse un saggista che non aveva, come dire, passato degli anni nell'accademia e che non la faceva delle note in cui citava Baudrillard, uniamo, eh, questo lo ha sicuramente danneggiato. E un altro danno è stato dare ai libri che, che scriveva dei titoli così leggeri, allegri, eh, come dico nell'introduzione, come come, come diceva già Flaiano insomma, come dicono tutti quelli che conoscono un po' questo paese l'Italia gli italiani sono un popolo che, in cui, dire, che tende a prendersi sul serio eh, anche quando serio non è e per essere presi sul serio occorre presentarsi come seri e se uno si presenta come leggero o come, come ironico con titoli come Chaltronescon oppure eh, Andy Waller un atto, o Estasi del pecoreccio la cosa non aiuta quindi da un lato era troppo serio per l'immondizia per, per il pettegolezzo e l'altro era troppo, troppo allegro per i professori e questo, questo mondo di mezzo in Italia non era e non è forse un po giù un pochino di più non era molto popolato a quel tempo nel libro cerco di fare li metto accanto qualcosa ma quel qualcosa in genere è anglosassone insomma forse nei paesi anglosassoni avrebbe avuto un pochino più di ossigeno in quegli anni la branca in Italia direi di no um, uno pensa, ecco, so, mi viene in mente Benjamino Placido in quegli anni che faceva un discorso sul pop da professore di letteratura americana e, e in un modo che era intelligente e simpatico, ma certamente molto diverso da quello di, um, di La Per venire alla questione che, che sollevava Guido, ha due cose, uno sull'articolazione del discorso e l'altro sul, sul problema della modernizzazione che ha toccato anche Gigi. Allora, Per quanto riguarda l'articolazione del discorso, la cosa interessante, per la mia impressione, io sono, non sono un contemporaneista, quindi non ho un, un, un repertorio di letture vastissimo alle spalle per quanto riguarda l'ultimo mezzo secolo, ma è molto originale la forma del discorso di Branca, cioè io l'ho chiamato, credo, saggio romanzato, nel senso che la Branca non ha le spalle abbastanza larghe per scrivere un saggio accademico, ne vuole, e allora si inventa dei personaggi ai quali fa indossare le idee che, che, che lui pensa. Quindi, neoproletariato, estasi del Pecoreccio, lo stesso piccolo isolazionista, sono libri eh, di, di impianto narrativo, ma che di narrativo hanno, hanno molto poco. I personaggi sono evanescenti, il plot è molto debole, e quello che viene fuori, quello che emerge, quello che conta sono le idee. Um, però non voglio minimamente coniare una nuova categoria eh, narratologica o teorico-letteraria, perché sapete quanto io sia alieno da quel tipo di discorsi. Però, certamente è, una, a me non mi pare, una forma non dico unica, ma certamente molto originale nel panorama della letteratura contemporanea, voi potete, potete dire meglio di me, eh, raccontare una storia per dimostrare qualcosa, per portare avanti delle idee, per, per formulare delle idee. Anche ai Duci il romanzetto sulla famiglia romena è un piccolo saggio sull'immigrazione con molte osservazioni interessanti, narrativamente molto spoglio perché, perché così era la branca. Quindi quanto all'articolazione del discorso secondo me c'è da riflettere, non dico studiare, però c'è da riflettere sulla, sulla pecul la peculiare così, grana narrativo-saggistica che, che, che, che la branca riesce a, a combinare. Um, quanto al, al cosa, cioè a, qual è, il, a qual, è, qual è secondo me, qual è il problema che io ho messo al centro di un paio di capitoli del libro, eh, diceva bene Guido, è quello della modernizzazione. Allora nel libro eh, parto da un'osservazione credo di Shash, però alla fine poi uno, come, così come si dimentica i titoli delle, delle trasmissioni, finisce per attribuire delle frasi a gente che non l'ha mai dette, ma insomma diciamo Shash, eh, diceva che la cosa più interessante è fare, e riflettere su come gli intellettuali hanno attraversato il fascismo. Il fascismo era lì, cioè per vent'anni era una cosa che non potevi evitare, quindi tutti quanti hanno preso posizione. Um, e la modernizzazione per le generazioni successive, quelli nati poco prima della guerra o un poco dopo la guerra, la modernizzazione è la cosa, è la cosa che non si può, da cui non si può distogliere lo sguardo, e soprattutto il lato più, più negativo e triviale della modernizzazione, cioè il consumismo. Allora questo è, non dirò il problema, ma uno dei problemi di Labranca, cioè la cosa che lo interessa, una delle cose che lo interessano di più. E interessa di più anche a me, perché appartengo, come diceva Guido, appunto a quella generazione che queste cose le ha avute negli occhi, insomma. La branca del 62 appartiene alla generazione che per prima probabilmente li ha avute negli occhi. queste cose. E quindi è anche il primo che, che riflette in questo modo originale. Allora, semplificando molto, diciamo che, eh, credo che di usare la frase, eh, gli intellettuali in genere non hanno gradito, per, per usare un eufemismo, cioè diciamo che, che l'intellettualità del secondo novecento ha nel consumismo, nella modernizzazione sfrenata, nella, nella modernizzazione sbagliata, uno dei suoi, eh, dei suoi topo, insomma, delle sue, dei, suoi, dei suoi punti di riflessione più, più, più ovvi, più, più ripetuti, insomma, da, da, da, da Zolla a Pasolini, e, e, eccetera, eccetera. Ed è una di quelle cose che mette d'accordo un po' tutti, destra e sinistra, insomma, cioè eh, qualcosa è andato storto nella storia di questo paese, dell'Europa, dell'Occidente, la modernizzazione sì, ma non così, ehm, sviluppo senza progresso, eccetera, eccetera. Ora la Branca che appunto non aveva una formazione universitaria, quindi tutte queste idee un po' ricevute, non le aveva ricevute, eh, ha un occhio un pochino più libero. E non è sciocco, naturalmente, quindi vede i guasti della modernizzazione, li vede in maniera molto originale e intelligente, eh, subito, direi, all'inizio, già negli anni 90, quando ha 35 anni, nei libri che citava prima Gigi, cioè Estasi, del pecoreccio, del proletariato, eccetera. Però vede anche il bello, l'interessante, il... il il, il degno di nota della modernizzazione del consumismo. E quindi, come diceva Gigi appunto, sceglie non di, di, di piangere o di condannare o di indignarsi, cosa molto rara in questo paese di indignati, ma di analizzare, di riflettere sulle cose. E quindi smonta le cose, cioè vede come sono fatte dentro. Non fa come, come, come Eco che costruisce delle genealogie concettuali o storiche. Prende le cose e le, le smonta. Cioè fa un discorso più che da sociologo, da filosofo, da etnografo. E eh, dentro le cose le smonte e vede come funzionano. Eh, nella, fine, nella fine del libro cito una cosa interessante, cioè nei suoi diari che ho trovato a un certo punto, dice eh, a 30 anni, «Questa notte ho, registrato, ho comprato un registratore e ho registrato 4 ore di Rete A». Eh, Rete A era la televisione delle televendite, del porno eh, casereccio che, che molti di noi ricordano, insomma. E lui fa una cosa da scienziato sociale, eh, un po' vieux jeu probabilmente, ma insomma eh, ma, ma, ma, ma sensatissima, cioè senza spogliare bibliografia, registra regista Rete A la osserva e vede quello che c'è dentro. E, e questo è il suo modo di articolare il discorso, cioè un modo da osservatore partecipante, di uno che è dentro le cose, non ha pregiudizi ideologici, questa è un'altra cosa su cui bisogna forse dire qualcosa, Anzi, la dico subito se volete, e, e quindi ha un, occhio, ha un occhio che nessuno della sua generazione probabilmente aveva. E questo è l'interesse delle sue pagine, la sua originalità. E, e sull'ideologia anche questo va aggiunto, cioè non ha, non ha pregiudizi. Cioè, Guido chiedeva a Gigi prima cosa è rimasto e cosa, e, cosa, e, cosa, e cosa non è più attuale. A me sembra molto attuale la sua mancanza di pregiudizi, la sua il suo arrivare davanti alle cose senza sapere prima cosa dovrà dire. E questo è, è forse un, l'unico buon effetto di non aver avuto un'educazione eh, universitaria così obbligante come, come quella che tanti di noi hanno. Grazie. Eh, volevo partire da, da un, uno, uno dei punti su cui riflettevi, cioè la l'originalità di metodo di, di sguardo di eh, cominciamento della riflessione di la branca per chiedere a Gigi se devo entrare nel dettaglio di, del, del, del metodo la branca nel modo in cui la branca si avvicina al, ai prodotti o alle opere della, della cultura dei consumi della società che usando la categoria di che la Branca non avrebbe mai usato neanche sotto tortura. Potremmo chiamare la società dello spettacolo. Eh, appunto, volevo, volevo da, da, da Gigi diciamo una, una introduzione al metodo La Branca. Sì, beh, prima dicevamo che La Branca produceva soprattutto analisi e non opinioni. E questa è una cosa originale, una cosa viva secondo me del suo metodo. Allora, forse per un po' di come appunto lavorava la branca, cioè di come analizzava questi i prodotti pop in concreto. Possiamo essere labranchiani fino in fondo e parlarne meno genericamente possibile. Secondo me la sua caratteristica era una particolare abilità nel trovare il non detto del, del prodotto estetico pop o trash, insomma, di consumo, di massa, mh, nel vedere il rovescio dell'ideologia, cioè no, no, non l'ideologia esplicita, che poi è la cosa che in genere la maggior parte dei... No? La maggior parte dei, dei, dei semiologi o anche semplicemente degli intellettuali fanno col pop. Ma rovesciare l'ideologia e vedere quello che il testo non dice esplicitamente. Che è una cosa che mi piace molto in, in critica letteraria, in teoria della letteratura, è che lui faceva molto bene eh, anche su opere non, non scritte, non letterarie. Quindi, molto abile nel trovare il non detto del pop, il ritorno del rimosso, se volete, del represso, l'inconscio politico, anche molto, secondo me. E molte delle sue analisi sul trash, per esempio, sono così, delle sue prime analisi, dei suoi, dei suoi primi libri. Ehm, io ricordo che rimasi molto colpito, e penso di poter dire che mi ha influenzato parecchio, non so se ne sono stato all'altezza, però ho cercato se, di assorbire, di assorbire quella, quel tipo di analisi. Io rimasi molto colpito dalle pagine che in estasi del Pecoreccio, la branca dedicava all'analisi della canzone degli 883, È un mito. Ora, non so se possiamo... Se possiamo, perché insomma avevo preparato una parte delle de, de cose insomma, di la Branca, che la Branca scrive eh, su quella canzone. Naturalmente mh, facciamo una sintesi, eh, provo anche magari a farvi sentire soltanto dei frammenti. Il pezzo lo conoscerete, immagino. Eh, eh, leggiamo soltanto l'inizio della parte centrale eh, e, e sentiamo soltanto l'inizio della parte centrale per andare al succo. Questa è la versione, um, la versione remix dell'originale. Noi non, non sentiremo l'originale perché saremo filologi labranchiani e sentiremo la versione il remix di, di Sei un mito che preferiva in realtà la branca, e cioè il remix di Stefano Secchi. <sussurra> Capetini movi a trobajeri momento fermiamoci qui la branca nota che il cuore di questa canzone è nella differenza di classe tra lui e lei no lui va a prendere lei sotto casa lei scende escono e passano una serata insieme una serata e una nottata insieme e, la differenza di classe non è un argomento esplicito no di sei un mito noi sappiamo di lei che è un mito come tutti i miti è pieno di assoluto di lei intravediamo soltanto il body e balconcino che abita in un'altra dimensione, per, per, sappiamo perché lui ci dice che lei sta in un'altra dimensione della realtà, una dimensione superiore. È bellissima, è intelligentissima ed è pure simpatica. Invece, lui, eh, lui è di estrazione popolare o piccolo borghese perché ha la borghese in macchina, ha cambiato i tappetini, gli ha comprati nuovi per, per l'appuntamento ed è arrivato in anticipo all'appuntamento eh, come nota la branca se grace, jones, se grace jones arriva con tre ore di ritardo all'appuntamento mentre fantozzi quando va al casino di monte carlo col duca conte semenzana arriva in stazione alle 4 anche se il treno parte alle 11 quindi c'è questa differenza ma eh, non è solo questo la, la branca nota il dettaglio che il dettaglio Veramente commovente del pezzo è che lui appunto non si accorge quello con l'arbre magic, non si accorge della differenza di classe. E lo possiamo dedurre da un passo successivo. Quasi mi dici dai, vieni su da me che tanto non ci. Sono i miei, non mi fermo a prendere una bottiglia, perché voglio festeggiare questa figata con te, anche se forse non mi sembra neanche vero. Ecco, ecco il segnale, qui possiamo leggere direttamente la branca, ecco il segnale della differenza di classe, che pur venendo costantemente negata, continua a vivere sotto traccia. Mentre i genitori dei proletari, di noi proletari, concedetemi, non escono mai o se lo fanno si spostano su raggi brevissimi, il supermercato, il bar, l'appartamento dei vicini e passano le loro serate dormendo guardando la tv. I genitori di lei, a questo punto inconfutabilmente ricchi, hanno una vita madonna più intensa. Dove saranno andati la sera degli eventi qui narrati? A teatro forse? A cena con colleghi dirigenti? Oppure, molto probabilmente siamo durante un fine settimana, nella loro villa di Fimornasci, in italiano Fino Mornasco, provincia di Como, o in Liguria. Fondamentale è il dettaglio della bottiglia per la branca, no? Io mi fermo a prendere una bottiglia perché voglio festeggiare questa figata con te. La bottiglia, scrive la branca, è un altro segnale primario di come la differenza di classe, nonostante l'apparenza e l'ingenua credenza dell'icona 883, dell'883, eh, la differenza di classe continua a prosperare. Era necessaria la figlia? No, se lui non fosse appartenuto a una classe sociale inferiore a quella di lei, avrebbe saputo che nel bar di casa di lei lo aspettavano brand di vecchissima riserva, champagne annata e raffinatissime chartreuse. Ma l'icona 883, memore del proprio sguardito armadietto dei cuori che comprende due sole bottiglie, una smezzata di vicino e una intatta di amaretto di caronno, poi approfondiamo questa cosa del dell'amaretto di Carona, per adesso teniamo il filo. Eh, Memore del proprietor Maglietto dei Liquori crede di far evitare a lei la figura che avrebbe fatto senza dubbio lui in un caso del genere. Acquista dunque di volata in un bar notturno a un prezzo di furto una bottiglia di Santino con tappo in plastica. La bottiglia verrà aperta, ma non consumata. Persino i filippini, il mattino dopo, i filippini di lei naturalmente, si asserranno dal toccarla. Allora, Chiudiamo con quella che è un po' la rivelazione finale di sei un mito. Bene una sera e riprendiamo la branca. Ecco il momento dell'inganno. Lui è sicuro di aver trovato la tipa cui piace divertirsi e che volentieri si presta a ricevere l'estremo oltraggio avanzare richieste matrimoniali è incredibile abbracciati noi due eccetera ma l'icona 883 limitato com'è nell'analisi dei casi della vita e abituato a scivolare peraltro felicemente bello che sti inciso secondo me eh? peraltro felicemente abituato a scivolare peraltro felicemente sullo specchio delle apparenze non si pone la domanda cruciale perché non mi chiede di sposare? il perché è semplice lei è ricca, bella e raffinata, promessa da tempo al figlio di un industriale, spesso in viaggio con il lavoro, inganna il tempo con rapide cavalcate sul divano di casa, preferendo come partner ex compagni di classe scolastica, sempre inferiori come classe sociale. Figuriamo che questa va a implorare, sposami all'icona 883, che deve pagare ancora le rate dell'auto e che lavora come apprendista per un'impresa di impianti telefonici. Ecco, poi c'è la questione delle note. Eh, spesso, non so se Claudio è d'accordo, sono molto belle le, le note di Labranca, spesso le cose più belle anche letterariamente sono proprio nelle note. E qui, eh, in questa nota no, che, che riguardava l'amaretto di Caronno, troviamo un altro discorso che si potrebbe ampliare su, sulla teoria del trash di Labranca. Leggiamo allora la nota, i cosmologi danno per altamente probabile l'esistenza nell'universo dell'amaretto di Caronno, o comunque la sua comparsa a breve scadenza. A conforto della loro teoria, gli studi recano la potenza della doppia approssimazione nominale e geografica. Caronno-Pertusella è un comune lombardo che si trova a solo di 5 km dal più celebre Saronno, a di Saronno. Tale potenza approssimativa non può essere trattenuta troppo a lungo nell'universo dell'inespresso, dovrà necessariamente esplodere in qualche supermercato. E già qui si intravede no, la teoria... Il trash come emulazione fallita che eh, la Branca aveva sviluppato e svilupperà anche in estasi, per perché ce l'aveva già sviluppata in um, Andy Warp 4. Eh, io personalmente adesso chiudo. Insomma, dopo, questa, dopo aver letto queste pagine contattai un mio amico leopardista, molto bravo, Francesco De Rosa, e decidemmo di scrivere qualcosa sui primi quattro dischi degli autoteri, sui testi, no? proprio con questo metodo. Ma a parte questo ho cercato poi, io, penso non solo io, di fare anche sui testi letterari qualcosa del genere. E credo che funzioni bene, soprattutto sui, letti, sui testi letterari di livello medio e basso. No? Tirare fuori quello che l'autore stesso dice senza saperlo e senza sapere di dirlo. Tutto questo mi sembra una bella lezione di metodo. Almeno da dal mio punto di vista. Grazie. Grazie per, per, per aver appunto per averci fatto leggere queste pagine indimenticabili sotto tanti punti di vista. Sarà contenta anche Manuela Carbet, che ha reso possibile eh, la, la, la proiezione di tutto questo e che ha studiato a Pavia eh, luogo natale di. Max Pezzali, immortalata nel, nel distico, du, nel verso due discoteche e 106 farmacie. Eh, lascio adesso la parola a Claudio eh, per eh, parlare eh, sia del, del metodo di Labranca, di come lavorava Labranca, sia eh, anche della eh, terminologia di Labranca. Labranca ha inventato una serie di, di, di parole, alcune efficaci, altre forse meno efficaci. Che, eh, che però hanno, hanno, fanno parte del suo stile e hanno contrassegnato la, la sua opera Trash, Cialtrone, Cialtronese oh. lo neoproletariato ecco, volevo, volevo sentirti su, parlare di, di, di, questi, di questo lessico lavranchiano, oltre che del metodo di Labranca sì, avrei molte cose da dire su ciò che diceva Gigli e su quel, e su quel, e su quel brano e sulla Branca interpreta del pop però ci siamo... Dei, dei ruoli stasera e quindi ehm, magari dopo, perché lì, lì in quel testo, in quell'analisi, la branca fa anche una cosa che noi critici letterari facciamo spesso, cioè sovrainterpreta. Eh, però in maniera talmente elegante che uno dice: accidenti. Accetto tutto a questo punto, perché sei talmente intelligente che ti do ragione anche quando superi un po' la linea del, del giusto e del filologico. Eh, aggiungo solo questo. Eh, che che non so se in quella stessa pagina eh, la branca parlava anche di alberto sordi perché c'è un confronto tra il proletario che va che, che, come dire che, che si illude di aver conquistato la figlia della borghesia senza percepire le differenze di classe quindi senza fare nessuno sforzo per, per eh, colmarle e c'è invece alberto sordi che nella lettura di di eh, la branca non è affatto il eh, reazionario. Eh, che dipinge moretti in una famosa citazione ve lo meritate alberto sordi cioè il, il, il reazionario che, che, che vuole che tutte le cose stiano allo stesso posto eccetera quello fosse il, il sordi uomo a una certa età no il, il, il sordi giovane dei figli anni 50 e inizio 60 è, dice, dice um, la branca un suhende un, uno che cerca uno che cerca di cambiare classe sociale e, e se pensate ai film di Sordi quegli anni, è tipicamente il proletario piccolo borghese che cerca di fare qualcosa, di cambiare classe sociale, perché percepisce molto chiaramente le differenze di classe, in quasi tutti i film. Eh, naturalmente è fastidioso, è ributtante, perché l'arrampicatore sociale, chi vuole cambiare, chi vuole migliorare, chi vuole guadagnare, è ripugnante. Eh, non è consolatorio come il nostro... Eh, ragazzo con l'arbre magique eh, placido e, e sciocco nella sua automobile quindi in quella, in quella pagina o in pagine vicine ehm, la branca opponeva a questo coglione chiedo scusa se, se dico questa parola ehm, una uno invece una persona invece eh, interessante per quanto ripugnante come, come alberto sordi nei film degli anni 50 e 60 Sì, questa eh, la branca fra le altre cose è un creatore di terminologia anche qui ha una libertà eh, proprio così eh, terminologica, una, fa una, una fantasia libera, anche credo perché non ha quelle, quelle, quelle constraint che noi abbiamo, cioè che prima di, di, di creare una parola nuova, un nuovo concetto, una nuova gabbia, ci, ci, ci guardiamo intorno e cerchiamo nella bibliografia sociologica o filosofica il conforto del parere di, di grandi pensatori che possono aver pensato meglio le cose che noi stiamo pensando e aver appiccicato delle etichette alle cose che pensiamo. La branca queste UBie non le aveva, eh, sempre per la questione che dicevo prima, cioè di un, di un percorso scolastico atipico. E quindi, liberamente, quando è all'inizio, crea una terminologia molto colorata, che devo dire non è la cosa che a me sembra più interessante della sua produzione saggistica, E però è divertente e va, come dire... Eh, rispettata e salvata, a volte secondo me fissa bene il suo oggetto, a volte un po' meno, credo che Gigi sia d'accordo, eh, la prima etichetta che tira fuori è i giovani salmoni del trash, nella prima, nel primo libretto che pubblica a sue spese, che non è particolarmente felice. E però poi nei Nanella alcune molto interessanti, trash è la più famosa, eh, quella che io preferisco è barocco brianzolo, cialtrone sicuramente, trashon, e um, un'altra etichetta che non ricordo sul... Sul trash ritardato, cioè sull'imitazione eh, fuori tempo massimo e altre, e, e altre del genere. Allora, per essere molto sintetici, e per, per, per dirlo a chi queste cose non le ha lette, eh, il trash non è affatto l'immondizia eh, o il triviale. Eh, vacan in vacanza su Marte con Boldi e De Sica eh, non, è, non è trash nel senso labranchiano. È una commediaccia fatta così, con, con, con pochi soldi per tirare su tanti soldi, insomma, ma non, non è il senso, eh, il senso che la branca dava di trash. Il senso che la banca dava di trash era limitazione fallita, cioè qualcuno che non ha il capitale simbolico per fare una cosa di particolare raffinatezza e qualità, prova lo stesso a farla, ehm, e tuttavia, fallisce. E questo fallimento dire, eh, rappresenta, costituisce. Eh, un oggetto estetico che merita di essere analizzato e merita anche di essere apprezzato e amato eh, poniamo Walter Carbone che era un, un, un presentatore televisivo degli anni 90 su rete A eh, imita Pippo Baudo ma fallisce nel tentativo eh, Emilio Fede non ha i mezzi della CNN però si comporta come un anchorman della CNN con gli inviati, i gesti eccetera eccetera trash, fallisce il tentativo e crea un oggetto diverso dagli altri Um, oggi si potrebbero fare le stesse io nel libro faccio un po' di esempi su quello che è, su, su, su, quello che è trash oggi non voglio annoiare su questo e, um, e questa è un'etichetta che spiega in effetti alc alcuni degli oggetti che hanno riempito la nostra vita per, per decenni cioè non è immondizia, non è triviale non è semplicemente roba brutta è il tentativo di adeguarsi a, una, a un modello eh, eh, artistico, culturale che non è alla nostra portata e lì tiro fuori poi nel libro una serie di, di possibili punti d'appoggio io non la branca filosofici o sociologici che forse possono essere interessanti perché il concetto sotto altri nomi altri avevano già trovato e, e descritto io sono particolarmente commosso dal barocco brianzolo che trovo meraviglioso e che, che eh, ha una, una sua interessante definizione che adesso leggo Barocco Brianzolo, cito, è l'applicazione esasperata ai massimi livelli di un'idea di uno stile. Barocco Brianzolo non conosce fallimenti, uno stile vincente, lo stile dei trionfatori. Il Barocco Brianzolo, insomma, è, è un po' il, il blasone estetico di chi, di chi strafa, di chi ci crede troppo, di quelli che non sono mai eh, sfiorati dall'idea di essere non dei geni ma degli imbecilli. Um, e, e, e La Branca fa l'esempio de, del del, del, del gruppo industriale Lombardoni quando deve creare un, un, un gigantesco supermarket, non lo chiama ipermarket o supermarket, ma lo chiama gross market, mettendo insieme una parola inglese e poi una parola che, che, come dire, suona padana a mille miglia, gross, alle gross, il gross market. Allora, nella pagina in cui, in cui commento questo, questa bella etichetta, dico anche che Barocco Brianzolo. Dire, si può applicare a molti prodotti dell'industria culturale odierna insomma cioè lo scrittore che vuole fare grande e, e poi però insomma, fallisce miseramente senza rendersene conto ehm, il trombone l'intellettuale trombone ed è piena d'italia ecco quella etichetta funziona perfettamente e poi ci sono tante derivazioni molto interessanti che che la branca guarnisce sempre di esempi molto pertinenti poniamo la pellicceria annabella fa pubblicità in cui allude continuamente a Pretty Woman so cioè che Pretty Woman era uscito sei anni prima quindi c'è questo ritardamento dovuto alle periferie nella quale si trova la pericceria Annabella rispetto a, a, a Julia Roberts e Hollywood um, quanto al cialtrone, al cialtrone il Cialtrone che dà un mezzo titolo anche al, al libro Inaudi, che credo fosse stato scelto in realtà da, dai, dai, dai redattori di, di Stile Libero uh, Cialtrone è proprio Cialtronesco è proprio l'operazione a cui alludeva Gigi prima, cioè il tentativo di mescolare l'alto e il basso, che è un tipico riflesso da intellettuale, um, che come noi vive tra alto e basso, tra Proust da una parte e, eh, e, e le canzonette pop dall'altra, um, questo tentativo di, di mescidazione, di ibridazione non riesce quasi mai, è sempre snobistico, perché lo fa l'intellettuale, e, e Cialtronesco è proprio... L'etichetta che, che, che la Branca appone in maniera molto pertinente a questo insopportabile esercizio. Um, però, ecco, non, non so, non tengo particolarmente poi alla terminologia. Ecco. Eh, trovo che, che il suo modo di lavorare sia più interessante quando prima della, della, della terminologia, ecco, la cosa su cui credo che io e Gigi siamo perfettamente d'accordo, è la cosa interessante della branca è che arriva la terminologia dopo, cioè la terminologia corona un lavoro di analisi. Eh, sul campo, eh, che poi sembra davvero richiedere un nuovo termine, un nuovo concetto per, per dar conto dei dati raccolti, ma è la raccolta dei dati che mi sembra molto, molto interessante. Quanto al modo di, di lavorare, eh, Gigi ha fatto, fatto leggere, ha letto e ha fatto vedere un, un, un brano, diciamo, comico, eh, io avevo preparato un, un brano un po' meno comico e se volete se vuoi Guido se già adesso l'ora lo possiamo vedere insieme perché do un saggio di eh, un altro libro molto bello di La Branca, il, a mio avviso i più bei libri di la Branca sono Neoproletariato e il piccolo isolazionista, il piccolo isolazionista che esce, <coughs> memoria, la memoria stasera non va ma dovrebbe essere 2007, ehm, cioè quando La Branca ha 45 anni è una sorta di autobiografia, fatta in maniera molto strana. Eh, chi l'ha vista sa che è fatta di tanti piccoli capitoli nei quali la branca mescola autobiografia, riflessione su alcune canzoni pop che gli sono piaciute e un viaggio sulla tangenziale milanese di notte. E, e a un certo punto c'è questo brano, molto breve, come vedete, che, che vi leggo per darvi un saggio, per chi lo, non lo ricordo, chi non l'ha mai letto, di una branca, così meno fescennino di quello che abbiamo appena letto, e che però mette insieme alcune caratteristiche che mi sembrano tipiche da branchiane e molto apprezzabili. Allora, eh, mi è sempre rimasto impresso un racconto di Arthur Clark che si chiama I nove miliardi di nomi di Dio, in cui alcuni studiosi portano un computer in un monastero tibetano dove da secoli si ricercano tutti i nomi di Dio. La fine della ricerca dovrebbe coincidere con la fine del mondo. Così, dopo che grazie al computer i nomi sono stati trovati senza difficoltà, gli studiosi, tornando a valle, vedono le stelle spegnersi nel cielo. L'atteggiamento che avevo verso i testi dei grandi classici della disco music, compresi i recitativi introduttivi di ZVV1 e ZVV2, sono le sigle della Cerrone Werke von Verzeignis Heinz. cioè la branca cita Bach, questo è il catalogo delle opere di Bach, però invece di Bach c'è Cerrone, il, il grande autore di disco music di quegli anni, cioè del catalogo cerrone, era da tibetano intento a ricercare tutti i nomi di Dio, perché la branca non conosceva l'inglese. L'agglutinante pronuncia della lingua inglese, unita alla presenza di termini blandamente derogative e corruzioni grammaticali che nessuna professoressa le sarebbe mai permessa di insegnare alle medie, non facevano che complicare la ricerca. Era un procedimento inverso a quello seguito dagli studiosi di ebraico, e dalla parola intera risalgono all'impronunciabile radice tri o quadri consonanti. Risuonando per decine di volte un certo passaggio di Don't Leave Me This Way, nella versione di Thelma Houston, naturalmente non in quella più adulta di Howell Melvin and the Blue Notes, mi era quasi impossibile risalire dal fonema Out of Control, emesso come il richiamo di una scimmia urlatrice, all'esatta grafia di Out of Control. Stacco. Quando, dopo molti anni, riscoltando gli oggetti di quella sudata indagine glottologica, scoprivo di poter comprendere tutto quanto veniva detto, Comprese le battute dei misteriosi recitati, recitativi iniziali di Zeve V Heinz e Zeve V Zwei, evitavo ogni volta di guardare il cielo per tema di vedere le stelle spegnersi. Ora allora, a me piccolo, il piccolo nazionalista commuove in generale, ma in particolare questa pagina mi sembra molto bella per la costruzione, eh, un ricordo culturale, ehm, e poi un ricordo personale e poi una bella sintesi finale che, che, che lega insieme in maniera non dico particolarmente originale, ma molto intelligente questi due momenti e poi serpeggiante in questo paragrafo, ma in generale in tutto il libro, l'idea che tra la cultura popolare che, che gira intorno, tra la musica che gira intorno e la vita dell'individuo che l'ascolta, ci sia un sotterraneo rapporto che non sempre si riesce, di cui non sempre si riesce a illuminare la natura, ma che a volte si riesce a afferrare. La banca ci riesce per esempio con, con i Kraftwerk: con, con Autobahn dei Kraftwerk che gli piace molto, così come piace Ho scoperto a Wellbeck, cioè è un pezzo che piace particolarmente ai, ai, agli amanti della solitudine un po' reazionari. Ehm, ecco, questo doppio registro, cioè la, la, la, la bella qualità della pagina dal punto di vista stilistico, sia nell'invenzione, sia nell'esecuzione materiale, sia nella scrittura proprio, e, e poi questa sorta di... di, di non dirò mistica, ma la, si può dire, insomma, questa, questa, questa idea che ci sia qualcosa che lega sotterraneamente il destino individuale ai prodotti dell'arte che circondano l'individuo mi, mi, mi piace e mi commuove molto. E questo è Il La Branca Serio. Il Piccolo Redazionista è, è un libro tragico, in realtà, eh, perché La Branca aveva entrambi i registri: eh, sia quello del satirista, questo poi era La Branca in sostanza, per il 90% delle cose che scriveva, sia però anche il memorialista colto e serio. E capace di riflettere anche, anche amaramente anche molto seriamente sul, sulle cose importanti della vita grazie e, sì questo uh, osservazione è veramente quasi para cioè sembra sembra Proust che rievoca uh, i giornali i, i, i, i romanzi uh, infantili che leggeva peraltro dire, al cesso eh, nel primo volume della Recherche, ehm, ci fa appunto, ci fa pensare a questo, cioè che mh, gran parte della nostra infanzia, della nostra adolescenza, come la branca ha colto benissimo, è stata avvolta da cultura pop, che è allo stesso tempo carica di memoria, eh, carica di memoria che poi è rivisitata in una prospettiva adulta e ci fa capire anche quanto quella cultura pop fosse potenzialmente a volte, spesso, degradata e allo stesso tempo di tempo perduto, nel senso che la nostra vita è stata quella ed è, stata è cresciuta con quelle cose e quelle cose non erano solo degrado, erano anche il primo avvicinamento al mondo, alla verità, no, a, a, a se stessi, qualunque cosa se stessi voglia dire. Ecco. Questo in, eh, nelle pagine serie di La Branca alleggia sempre ed è anche quello che gli impedisce sempre di prendere in giro e basta i prodotti pop c'è anche molto senso io credo della tragedia della cultura cioè che non c'è differenza di classe più profonda di quella che passa attraverso la cultura il gusto che non si ha, eh, il discernimento che si deve acquisire il senso della misura perché se, se possiamo diventare ricchi all'improvviso non possiamo diventare colti o di buon gusto all'improvviso questo richiede eh, sforzo, fatica e spesso attraversa le generazioni ed è una tragedia La Branca aveva molto chiaro il senso di questa tragedia e non prendeva mai in giro e basta coloro di cui, di cui, su, su cui esercitava la propria analisi, c'è sempre una forma di, di, di, di pietà quasi creaturale nei confronti di, di queste persone che ha appunto il suo, il suo tratto commovente in molti casi volevo Volevo chiedere a Gigi di, ecco, se, se trovava anche lui questo aspetto in, in la branca e se forse questo è anche la chiave della, della, della serietà con cui la branca si applica al pop senza, senza alla fine atteggiamenti snobistici che, che, che altrove sono la norma. Comincio con dire qualcosa chiamato in causa da Claudio sulla questione della nomenclatura. Perché secondo me la questione dell'efficacia della nomenclatura di Labranca, e se ne può discutere poi magari insomma, posso dire la mia, però è meno rilevante rispetto alla capacità di Labranca di creare da sé le proprie categorie. Cioè, Labranca creava una nomenclatura originale delle, delle formule sue, alcune delle quali sono anche rimaste, e non tutte le più belle sono rimaste, perché aveva questa autonomia, questa assenza di pregiudizio, e questa assenza di gregarietà intellettuale che gli permetteva di creare da sé le proprie categorie, osservando gli, gli, gli oggetti estetici di cui si occupava. E questa è un'altra differenza tra la branca e la cultura italiana postmoderna, insomma, degli ultimi decenni, perché è una cultura di solito piuttosto gregaria, soprattutto poi la nostra, quella della, della letteratura, della storia della letteratura della critica letteraria è molto gregaria. Mm. Prima Guido parlava sostanzialmente di capitale simbolico, mi ha fatto venire in mente un episodio collegato a questa questione delle categorie, dell'autonomia di Labranca, della capacità di creare da sé le proprie categorie, un episodio citato nel libro di Claudio, che non conoscevo, uh, un episodio raccontato da Manzoli, uh, per cui a un certo punto lui dice, Manzoli, una volta ho regalato alla branca la distinzione di Bourdieu, ma non credo mai letto. E ha fatto benissimo, conclude intelligentemente Manzoni. Ora, la distinzione è un libro bellissimo, io sono contento di averlo letto, però questo episodio è significativo secondo me, perché parla soprattutto dell'importanza di non ripetere le cose scritte dalle autorità. Eh, fare critica sociale del gusto, come faceva non solo Bourdieu, ma anche la branca. E la branca senza Bourdieu. L'importanza non tanto di non leggerlo, perché penso che vada a letto, io lo leggo, mi piace, ma l'importanza di leggerlo e poi dimenticarselo entro certi limiti e invece noi, noi voglio dire, noi non la branca, siamo sommersi da queste tesi, saggi, articoli eh, che non fanno che ripetere non tanto Bourdieu e quanto no i nomi più, più alla moda, soprattutto da theory, no? Foucault, Agamben, eccetera in una totale assenza di creatività, anche solo di immaginazione e invece in una martellante gregarietà per cui le formule sono quelle create dagli altri e noi le dobbiamo applicare ecco io penso che invece la branca anche quando sbaglia e a volte naturalmente sbaglia lo fa da solo non è mai gregario e, e, e questo secondo me è un'altra cosa viva un altro modello che secondo me la branca ci offre perché io personalmente non ho mai conosciuto un critico uno storico della letteratura o dell'estetica in generale che fosse gregario ora eh, la branca produceva nomenclatura originale e categorie nuove perché partiva direttamente dagli oggetti senza, senza troppe mediazioni ora è vero sì sono d'accordo con Claudio alcune, eh, alcune di queste etichette formule non, non sono un granché eh, alcune sono molto belle a quelle che ha citato Claudio aggiungerei una che secondo me è specialmente brillante che è quella di, cioè in quella di culturalizzazione istantanea, che per esempio, ecco, questo è un tipo di formula, di categoria che si può usare, per esempio, nella narrativa italiana circostante. Spiega alcuni fenomeni, spiega alcuni tratti dei personaggi di molta narrativa italiana contemporanea, la culturalizzazione istantanea. Eh, la Branca ne parla a proposito di Veltroni, in realtà, in Cialtronesco. Eh, e poi ha messo anche il concetto labranchiano di neoproletariato mi piace il libro in generale, eh, ma mi piace molto la categoria di neoproletariato e trovo che una delle pagine più belle di Labranco è quella in cui lui descrive questo incontro che lui fa nell'ipermercato con la coppia di neoproletari. Non so se, se ve la ricordate, non so se vale la pena leggerlo rapidamente, insomma in maniera molto, molto sintetica. Il eh, mio narrante di neoproletariato è tra gli scaffali del supermercato e vede una giovane coppia con bambini. Sono vestiti in maniera dimessa, al limite dell'indigenza. Lui con una tuta di acetato verde e azzurra spingeva il carrello a testa bassa. Il bimbo giocava senza un sorriso nel carrello, proprio chiuso sul fondo. E quello non era come i carrelli di supermercati di lusso, non aveva l'apposito sedile per bambini. Lei con un maglioncino rosso di pile sceglieva gravemente tra i prodotti quelli di minor prezzo. Li comparava, li studiava, ne leggeva peso e data di scadenza e poi li deponeva nel cesto. Allora il narratore immagina la vita di questa coppia un solo stipendio dopo la nascita di un bambino, o ancora due, il piccolo lasciato alle cure di una suocera impaziente. Vedevo, dice il narratore, vedevo l'alloggio popolare, la dispensa piena di quei prodotti sanome sul mobile libreria vuoto di volumi, un televisore a colori, regalo di nozze, che in ogni momento dominava immagine di jingle prodotti di marca e di prestigio. Quindi li segue, un pietosito da, da questa immagine, in coda alla cassa, vorrebbe addirittura pagare lui la spesa di questa coppia, il narratore alla fine non ha il coraggio di farlo, per tutto il giorno dice aver riflettuto sulla loro modestia, sul loro vivere parco, E poi esce, segue, continua a seguire la coppia, esce dall'ipermercato e è riuscita, cosa vede? Raggiunsi l'uscita e quale stupore mi lasciò basito vedendo che lui, il dimesso marito, lasciato il bambino nelle braccia della moglie, stava prendendo il baule di una nuova Audi A4 Avant, motore a ciclo 8 e 4 cilindri in linea, 5 valvole per cilindro, due alberi a camme in testa, turbocompressore a gas di scarico con intercooler, velocità massima 219 km/h, accelerazione da 0 a 100 in 9 secondi. E allora? La reazione, sozzi bastardi neoproletari del cazzo, coppia di incivili e ignoranti. Se tra l'offerta immensa merceologica del nostro tempo neoproletario avete scelto con cura i prodotti più marci e meno cari, non era per bisogno o parsimonia, ma per pagare la rata mensile della cilindrata che esibite con orgoglio tra i vicini più miserabili di voi. E questo passo l'ho letto anche perché risponde, credo un po' a quello che faceva Guido, cioè, in realtà cioè, ci sono. Ci sono tutte e due queste cose, sono due sentimenti forti, io aggiungerei anche che sono due sentimenti nobili. C'è molta rabbia, molto rancore per come sono andate le cose, per il mondo, per come va la storia eh, e per come sta andando il popolo, nel passaggio da popolo a no proletariato. Ed è, non è vista di un osservatore esterno, perché la branca eh, è nato e vissuta a Pantigliate, padre gommista, madre... Casalinga, eccetera, non è, non è una roba che non è, un, non è una roba che osserva da, da, da scienziato sociale e basta. No? Quindi c'è molta, molta di questa rabbia, di questo rancore, di questa aggressività, che probabilmente era nella vita della Branca, da quello che sappiamo, da quello che leggiamo nel libro di Claudio. E poi c'è però moltissima anche la pietà. La pietà e la tragicità, io direi anche di alcune pagine di La Branca, e... pietà per gli altri, ma anche pietà di sé, mi sembra. E io credo che l'oscillazione fra questi due sentimenti e in generale la sua capacità di non essere mediocre mai, di far ridere e di far piangere, potremmo dire, cioè di essere molto abile e molto divertente, ma anche di poter toccare quando vuole delle corde di violenza e di dolore, ecco, io credo che questa sua oscillazione sia una delle cose più belle di Labranca, una delle cose che me lo fa più amare, Grazie, è arrivato il momento di chiedere al, al pubblico se ha delle domande da porre, o usando la chat o chiedendo la parola. È arrivata una uh, attraverso YouTube che giro a Claudio. Uh, Claudio capirà subito perché uh, questa, questa domanda, che poi non è una domanda, è un'osservazione, dice la branca ha funzionato per lo stesso motivo per il quale hanno funzionato Elio e le storie tese. Ce ne pensi Claudio? Ma no, no direi di no, credo che l'osservazione eh, prenda un, un segmento, un, un triangolino, un francobollo dell'opera di Labranca e, e, e lo identifichi col tutto, ma in realtà Labranca è un autore molto più, eh, più sfaccettato di quanto possa dire la, il paragone con egli delle storie tese. Ehm, C'è certamente, lo dico nel libro, e non, non è difficile dirlo, uh, un'analogia un generazionale. Egli e le storie tese sono eh, persone nate anche loro nei primissimi anni 60, 60 61, 62, 63, 64, eh, Rocco Tanica credo sia del 64, e quindi hanno negli occhi più o meno lo stesso tipo di realtà che aveva la branca. Ehm, e ci sono delle analogie anche sulla, nella confezione di, di alcuni testi, nel libro ne parlo un pochino, accenno un po', eh, cioè tutta l'enorme quantità di oggetti che sono entrati nella nostra vita, di oggetti commerciali, di marchi che sono entrati nella nostra vita a partire da quegli anni fino, fino ad oggi sono presenti per la prima volta in effetti nei testi sia di Labranca sia di Elio ehm, e di Tese. E c'è anche in effetti eh, tra Labranca e per esempio eh, Rocco Tanica che è quello che ha come dire una... Una scrittura più, più continua e anche più di qualità del gruppo, l'anno scorso è uscita una sua autobiografia piuttosto bella, eh, è facile trovare dei punti di contatto nella chiave comica usata, dai due, da, da, sia da, da Rocotanica e da Branca. Però direi che l'universo dire, espressivo, artistico, l'idea di vita di Labranca è molto più complessa di quella di Elio Estorietese, che non sottovaluto affatto, ne ho, ho scritto anche con, con ammirazione, ma sono due cose un po' diverse, cioè ehm, quello che in meglio le storie tese è quasi tutto in La branca è un, è un frammento è importante, è interessante, e in realtà molto serio, molto, molto bello anche, ma, ma rimane un frammento: c'è un'altra domanda di Francesco Pecoraro. Eh, le tre F, concetto fondamentale per leggere il presente, punto interrogativo. Le tre F sono fiction, fashion e eh, fitness e Sono le tre caratteristiche del neoproletariato secondo uh, la Branca. Eh, rispondete entrambi eh, Gigi e poi Claudio naturalmente sì, secondo me sì, Ma insomma, la, la, la, la descrizione del neoproletariato è, nel libro di La Branca è giusta, è, è, è, è sostanzialmente perfetta virtualmente perfetta e soprattutto eh, è un libro che non è chiato, secondo me. E le F lo dimostrano. Sempre più fiction, sempre più fi fitness. Forse meno fashion, forse, forse, forse, forse fashion è il concetto che si è deformato di più. Ma forse sono, sono deformazioni di superficie, nella sostanza, nella sostanza non è cambiato. Credo che in realtà poi il più importante dei tre è forse proprio fiction eh, e credo che la cosa che più facesse soffrire la branca fosse proprio la fictionalizzazione del popolo o se preferite del proletariato tradizionale eh, nel farsi neoproletariato la quantità di fiction assorbita come radiazioni eh, dal, dal neoproletario e, e questo credo andasse insieme con quello che Odio molto forte per i simulatori. Credo che mh, la bianca identificasse il popolo con eh, una forma di autentica, una cosa romantica ma eh, umanamente commovente, e credo che invece mh, il suo distacco dal da proletariato fosse molto anche legato a questa componente simulatrice, emulativa, eh, epigonale e fictional neoproletario per come la descrive anche nel libro eh, se poi ci spostiamo dal neoproletariato ancora al pop andando indietro, un po' retrocedendo nella cronologia di la, di la Branca vediamo che quando appunto si occupa di trash, di pop, il suo disprezzo più grande è sempre rivolto ai simulatori e spesso i simulatori stanno a livello intermedio della cultura di massa eh, la Branca tende ad essere indulgente verso il mascarone e tende ad apprezzare eh, l'abro, diciamo, la cultura di... a grande ambizione formale, mentre spesso è molto violento nei confronti del mid-cult. Perché? Perché il Mid Cult è per lui e direi anche oggettivamente: la sacca in cui in genere si raccoglie la maggior quantità di simulazione di polline culturale, di polline estetico. Ecco, mh, credo che la Branca fosse particolarmente insofferente a, a questo tipo di polline. Eh, fosse particolarmente mh, scocciato dall'artista simulatore, mentre potesse commuoverlo l'artista trash, cioè l'artista che non ci riesce a, a, a emulare in maniera mh, riuscita il suo modello. Mh, quando mi capita di vedere, non so... Achille Lauro oggi, per esempio, a volte mi chiedo che cosa ne avrebbe pensato la branca, perché ho l'impressione che lui avrebbe potuto darci qualche giudizio e qualche analisi interessante di questo tipo di artista, eh, che, che, che ho noto che a molti piace e che io ho l'impressione che sia un po' un simulatore e che ho l'impressione che branca avrebbe potuto decostruire come faceva lui. Claudio, sulle tre F sì, fashion, fiction e, e fitness. In realtà fitness ha un ruolo abbastanza secondario nelle, nelle cose che scrive la Branca. Um, la sua vita comincia ad avere un ruolo verso gli, negli ultimi anni, quando cerca di rimettersi in forma. Um, la fiction è effettivamente il, il suo, uh, la sua ossessione, cioè, eh, diceva bene Gigi, cioè l'idea che um, il proletariato, le persone normali, la gente comune che in mezzo alla quale lui viveva, viveva una vita finta, um, e cioè che i bisogni materiali di un tempo siano stati, so, so, come dire, soppiantati da bisogni immaginari, la um, cui soddisfazione non ha nessun interesse reale per la vita di questa persona. Um, e i simulatori sono appunto la, come diciamo, la bestia nera di Labranca, coloro che, che a tutti i livelli eh, lui trova eh, disprezzabile, censurabile. Um, sulla fashion ci sarebbe da dire qualcosa di più perché, eh, perché la branca è un fashion victim in realtà, cioè un uomo, era un uomo che aveva come dire, una specie di coazione all'acquisto di, di, di, di oggetti di moda e aveva un, un, un morboso interesse per, per, per i vestiti, per la moda. Una delle sue foto più belle e famose eh, che ho messo anche nel libro eh, eh, lo, lo, lo, lo, lo ritrae, non, non ce l'abbiamo a disposizione, credo, lo ritrae nel bagno della villa di Versace durante una cena. Una specie di festa alla quale per, per vari motivi era stato invitato. E, e sul, sul, sul fashion, sulla moda, penso avesse delle cose interessanti da dire, qualcuno l'ha anche detto. Eh, quello che manca forse ehm, in, questa, in, questa, in queste parole chiave è, è l'altro aspetto, l'aspetto più serio della simulazione, cioè l'arte. Una delle cose più interessanti su cui forse farebbe la pena di, di richiamare l'attenzione e su cui si potrebbe anche tornare con una repubblicazione è, è quello che. Eh, quello che la banca dice sull'arte contemporanea e, e sul design contemporaneo, per esempio. Vedevo che prima qualcuno citava nella chat eh, Astrakhan, eh, che è un, cioè un libro che parla appunto del gusto borghese, o, o, o, o lat latamente borghese, in fatto di arredamento e di, e di orpelli. Eh, una delle linee più interessanti del, del, del, dell'opera della banca riguarda proprio gli oggetti artistici. Um, sin dall'inizio e poi direi con, con maggiore um, profondità e interesse negli anni successivi, um, la branca riflette sull'arte. Su, sull L'ultimo libro, Vagina Roda, è un libro che parla di arte contemporanea. Non è un gran libro, è un libro che prende pezzi di altri libri precedenti e li e risalda insieme, però ci sono delle pagine molto belle. Quindi a ah, quelle tre F che definiscono un po' la vita dei, dei neapoletari, forse mancherebbe una A che è quella dell'arte. Che, che, che è uno dei temi eh, più identitari, più interessanti ehm, e anche più originali nel modo in cui li tratta, che, che la branca tocca nei suoi libri. Um, ma questo soltanto. Mentre tu parlavi, eh, Emanuela Carbet ha proiettato la foto di cui, di cui, cui che citavi, l'ha proiettata a schermo. Eh, sono arrivate molte domande. Eh, vi... Giro a Claudio, credo, quella di Maria Luisa Roscino. Come si inquadra in una produzione di Tommaso Labranca un volume come Astrakhan? Ci sono affinità con Piero Chiara. Eh, C'è un'altra domanda, faccio formulo subito, domanda, eh, per, per rendere più veloce la, la replica, di Davide Di Falco. C'è qualcuno che ha raccolto l'eredità di Labranca o Labranca rimane come intellettuale un unico? Ma è ancora? E' Nell'area la ristampa delle sue opere, alcune delle quali da tempo esaurite e fuori commercio? Eh, prima Claudio, poi Gigi. Um, dunque, no, Astrakhan non è, um, fa pensare al capotto di Astrakhan, ma in realtà eh, non, non c'entra con Chiara. Eh. Astrakhan è un libro, appunto, in cui si parla di una, di una zia, di una vecchia signora defunta e del suo mondo borghese che la branca oppone invece al gusto più triviale dei, dei giovani milanesi da da fuori salone e, e quindi è un libro che, in cui, il cui interesse sta soprattutto nelle osservazioni che la branca fa sugli oggetti, c'è un saggio precedente che, che, che, che è disperso tra le mille cose che lui ha messo in rete e si chiama ehm, Zia Design che, fa eh, che è la riscrittura di un altro saggio precedente di cui non ricordo il titolo, Ma insomma gli oggetti interessavano molto alla Banca, e il tema del libro è un po' questo l'oggettistica, c'è un, un debole nesso narrativo tra le, tra le varie scene ma quello che interessa è proprio l'arredamento la, la, la, delle case e gli oggetti che, che gli esseri umani borghesi o eh, proletari o finto proletari hanno davanti agli occhi però è vero che la branca amava Piero Chiara, Piero Chiara era un, uno scrittore che lui amava moltissimo eh, aveva dei gusti letterari eh, curiosi perché non molto in linea con quel modo in cui scriveva, gli, piaceva, gli piacevano i narratori puri eh, Piero ci piaceva, piaceva Chiara, eh, gli piacevano fra i, fra i contemporanei quelli che riuscivano a raccontare una storia, come Veronesi, poniamo. Eh, gli piaceva City, per altre ragioni, eh, gli piaceva Isherwood, mm. Chiara però era uno degli attori che, che gli piacevano di più in effetti, un po' perché era il suo contrario, forse tanto solare e aperto al mondo quando, quando lui era invece... Umbratile e, e, e pessimista e chiuso. Um, quanto, alle, alle, alle al, quanto agli eredi, ma sempre difficile dire, sempre difficile insegnare una linea con un autore, fra l'altro, così poco visibile ai suoi tempi, ancora adesso. Um, io credo che molti de, de, molte delle persone che oggi hanno 40, 50 anni, 60 anni hanno letto la Branca e forse per alcune cose ne sono stati influenzati. Um, uh, però non, non cercherei il labranchismo, insomma, negli scrittori contemporanei. Io faccio un, capico, un capitoletto che si intitola Effetto Labranca, in cui cerco di vedere come alcuni dei temi, dei punti di vista che lui ha portato a galla, ritornino in giornalisti, scrittori, saggisti, i quali forse non hanno nemmeno letto Labranca. Però quello che mi sembra importante in Labranca non è tanto quello di aver fatto una, scu creato una scuola, ma di aver aperto delle possibilità. Cioè mi, se mi sembra che abbia un po' allargato l'orizzonte il campo del dicibile e del criticabile. Eh, cioè ha introdotto dei nuovi oggetti nel, davanti ai nostri dati, ha messo dei nuovi oggetti e questo ha, ha, ha lasciato un segno sicuramente, quindi oggi non, non parlerei di eredi, però sono, sono, certamente, sono sicuro che, che la branca apprezzerebbe molti, di, alcuni di coloro che scrivono eh, libri o articoli di giornale oggi insomma eh, e, e nel libro faccio un po' di nomi eh, non sono particolarmente esperto quindi questi nomi io li faccio perché seguo queste persone quando scrivono, ma, ma sicuramente è un catalogo molto, molto facilmente ampliabile. Insomma. Oggi sul pop si scrive meglio e di più. Non so se sia stato un effetto di Labranca, ma certamente eh, la porta lui l'ha aperta. Eh, ma anche certa, certe descrizioni di città, certo, certo grigiore, eh, una certa malinconia un po' compiaciuta che c'è nel, nella narrativa di alcuni scrittori contemporanei, ha qualche, qualche nesso con quello che lui scriveva della Milano grigia e nebbiosa e fredda, che gli piaceva tanto. E poi il satirista, questo sì, il, lo scrittore satirico, qualche segno l'ha lasciato. Ora, la satira è un linguaggio universale: nel senso che gli ingredienti sono quelli, e possono essere mescolati in, in proporzioni differenti, ma quelli rimangono. Ma, ma certamente mi capita alle volte di leggere un brano di qualche giornalista o scrittore satirico e ricordarmi a volte un po' di Flaiano, a, a volte un po' di Labranca. Nel, nel, nel libro faccio il nome di Guido Vitiello, che, che in un paio di articoli riprende proprio dei temi labranchiani, cioè l'ironia contro gli intellettuali citazionisti, per esempio, um, oppure l'analisi dei, dei film eh, in cui si dimentica la, la trama e si guardano gli oggetti che nel film vengono valorizzati dalla, dalla macchina da presa. Eh, oppure per quanto riguarda il, la, la, la critica del pop, ogni giornale oggi ha un, un bravo giornalista che, che fa critica del pop, bravo o meno bravo, insomma. nel libro faccio qualche nome, che, che, che, che, che, la, la Soncini per esempio è sicuramente brava, eh, su Domani c'è un, un ottimo autore televisivo che si chiama Fabio Vassallo che queste cose le sa dire, ma ce ne sono tanti sicuramente. Per quanto riguarda le opere, in realtà devo dire l'obiettivo prima, uno degli obiettivi iniziali del libro era quello di, di smuovere un po' le acque, di, di rimettere un po' la branca sulla mappa. Un po' ci sono riuscito, qualche, qualche copia l'abbiamo venduta e siamo qui stasera. C'è un po' di curiosità, io ho fatto il giro delle sette chiese, come si fa in questi casi, cioè, ho telefonato a, ai, ai miei amici, ai colleghi, alle persone che, che, che, sta, che lavorano nell'editoria, tutti molto interessati, qualcuno dei più giovani editor non avevano mai sentito par parlare di la branca perché è un autore di cui da 10-15 anni si parla pochissimo, gli altri un po' di più. E ho qualche promessa, che però per adesso è solo una promessa. Io volentieri farei la, la curatela, aggiungendo una parola all'inizio della, della ristampa, l'idea è quella di fare una, una silloge delle cose migliori, lì si può vedere quante pagine sono a disposizione e cosa metterci, ma certamente Andy Warhol, certamente Neu proletariato, certamente il piccolo isolazionista, Qualche articolo sparso e poco visibile, e qualche critica televisiva di quello che faceva su FinTV, eh, forse anche il progetto Elvira, cioè il libro che lui dedica al vedovo di, di Risi con un soldi, che è molto bello, è molto originale, però ecco per adesso ho solo delle promesse. Bisogna trovare un mercato, un pubblico e non è, non è così facile. Insomma, eh, Io però ci provo e continuo a battere, a bussare. Insomma. Gigi? Sì, ehm, volevo soltanto aggiungere due cose. Nel, mentre parlava, grazie, che a proposto del concetto di fiction, eh, questa, questa diffidenza di Labranca per la fiction intesa come fiction globale, come eh, simulazione, come finzione, anche, come dire, biografica e sociale, eh, forse anche collegata con quella che era un'insofferenza di Labranca per la fiction in senso letterario, per la narratività. Tendeva ad apprezzarla... A... Negli altri scrittori, con qualche eccezione che Claudio ha detto, e soprattutto tendeva a, pra tendeva a praticarla poco lui: i suoi libri sono poco narrativi, sono, i, i suoi saggi narrativi sono poco narrativi e molto, e molto diciamo, introspettivi, saggistici. Ma insomma, con una cornice di storytelling molto esigua. Ecco. E forse c'è un nesso tra due diversi, queste due diverse sfumature del uh, concetto di fiction, che però insomma, credo che li creassero problemi entrambi. Ehm, poi, se possiamo mettere la fotografia che abbiamo visto prima, quella di La Branca, a proposito di fashion invece dell'altra F, ecco, eh, semplicemente voglio che si sappia che questa foto è stata scattata dalla Branca nel bagno di Donatella Versace nel 2004. Credo che sia un, un, così, un elemento contestuale importante per valorizzare questa, questa immagine. In generale credo che la branca, questo fa parte dell'aspetto più malinconico e della pietà, forse anche del, del lato uh, tragico della branca, credo che fosse um, molto sensibile alla bellezza poi in realtà e, e quindi al gusto che dà inseguirla e anche sfregiarla in qualche modo. E poi terza cosa, grazie Emanuela. Uh, dunque, diceva, diceva giustamente Claudio, parlando di Draghi Naroda, che è un libro un po' raccogliticcio, con alcune cose belle e altre meno belle. In realtà io ho l'impressione che questo sia vero un po' per tutti i libri di La Branca. Cioè, l'impressione che La Branca, e questa è una delle cose che forse è uno dei punti deboli della sua opera dal mio punto di vista, credo che La Branca non abbia scritto un libro perfetto mai. Anche quelli molto belli come Il piccolo isolazionista... Mancano un po' di organicità oppure si fermano fino a un certo punto. Io personalmente l'ho valorizzato molto, il piccolo isolazionista ne ho parlato parecchio nella letteratura circostante perché secondo me è uno dei libri belli eh, di, di narrativa italiana degli ultimi decenni, però ho l'impressione che la branca in realtà non abbia mai creato, non so se perché non voleva o perché non sapeva creare un prodotto, un'opera, non un prodotto, un'opera organica in senso classico bella in senso classico ho l'impressione che lui funzionasse come autore più come funzionano di solito i propri i prodotti di consumo come funzionano di solito i prodotti pop cioè in maniera disorganica sono un genere no un film di genere un romanzo di genere spesso è bello a frammenti manca proprio di organico ma, manca dell'organicità dell del, del classico no della carenza dell'organicità del classico ho l'impressione che anche come autore in questo senso la Branca somigliasse alle opere di cui si occupava e eh, fosse molto discontinuo. Eh, in tutti i suoi libri secondo me ci sono cose molto belle e cose meno interessanti, ed è una costante questa realtà. Questo per dire che secondo me, paradossalmente, ma fino a un certo punto, la Branca è a mio avviso un autore d'opere complete, come diceva Fortini di Pasolini. Cioè è un autore e, e, e nonostante le differenze secondo me ci sono anche delle analogie in realtà tra la Branca e Pasolini fermo restando l'antipatia di La Branca per Presonini. Però per esempio in questo sono simili, secondo me sono autori da opere complete, cioè autori che non si sono mai, eh, come dire, incarnati in un'opera organica, perfetta, scintillante, ma si sono spesi, eh, diciamo, in maniera frammentaria e per cui io credo che sarebbe importante riconoscere per intero il percorso di Labranca e apprezzare quel che di buono c'è in tutti i suoi libri, perché in tutti i suoi libri c'è qualcosa di buono. E in questo senso speriamo che l'editoria italiana batta un colpo. Lui sull'editoria italiana, e su questo chiudo, una volta insomma, ho rilasciato questa dichiarazione notevole, la crisi dell'editoria italiana mi, mi, mi dispiace soprattutto perché rischia di lasciare a casa molte persone che rischiano di perdere il lavoro. Non, non, pense, non penserai, certo, rivolgendosi al giornalista che gli aveva fatto questa domanda, che mi dispiace se... Se, se pubblicano libri di cuochi o di, o di calciatori. No, no, è un'industria l'industria deve fatturare. Se poi c'è eh, qualcuno, c'è qualche parrucchiere eh, o barbiere che non pubblica il suo libro di poesie, non è così importante. Quindi, insomma, aveva anche una visione, come dire, industriale dell'editoria. Eh, non so se le opere complete alla banca possono essere un interessante dal punto di vista commerciale, però penso che sia un autore che va letto tutto e per tutto intendo anche, e questa sarebbe un'operazione ancora più difficile forse, eh, per tutto intendo anche nelle sue tracce in rete per esempio, eh, che sono numerose e che sono forse irreperibili ormai, forse sono sempre perdute, non lo so, però è un autore che non è soltanto scritto, eh, su, su carta, è un autore che è stato eh, presente anche in maniera performativa nelle feste che organizzava, negli appuntamenti che organizzava, nei siti che aveva lanciato e, e nelle varie iniziative, alcune, Claudio le ha ricordate, le fanzine, insomma, eh, a cui ha dato origine. Quindi un autore, e eh, anche questa è un'analogia con Pasolini, paradossale forse, un autore eh, con una figuralità e una capacità di disseminazione che secondo me andrebbe recuperata. domande che vi leggo. Uh, Antonio Ranalli, vorrei ricordare anche l'attività di Labranca come autore di libri musicali. Spesso questi testi sono stati sottovalutati, ma sono scritti con grande competenza. Poi lo pseudonimo, Proto Ciccius, un libro davvero stimolante, un tributo davvero stimolante alla figura di La Branca, Forse l'unica cosa che è rimasta un po' in ombra nella conversazione è la sua produzione narrativa a Tukù, penso soprattutto a 78 Uh, Giulio Azzolini il neoproletariato è la classe sfruttata ma non antagonista, subalterna oggi dopo dieci anni di aumento delle diseguaglianze economiche questa categoria rischia di oscurare i germi di rabbia e di conflitto punto interrogativo queste sono le, le osservazioni le domande che sono arrivate uh, Claudio uh, puoi rispondere ad alcune o come preferisci no, certamente sui libri musicali ne parlo diffusamente perché sono molto importanti, la Branca a un certo punto vive soprattutto di questi libri musicali, nel senso che sono libri che vengono ben pagati. Eh, quando muore Michael Jackson eh, in una settimana, eh, Sperlinger Kupfer, se non ricordo male, eh, gli allestisce un piccolo gruppo di collaboratori che gli passano materiale lui scrive in una settimana un libro che poi venderà decine di migliaia di copie, e cioè la biografia di Michael Jackson che va in libreria una settimana dopo la sua morte. Eh, qualcosa del genere per taricone, non parliamo di musica, ma sempre di, di, di, di show business. Um, ed è vero, molto vero, che almeno un paio di questi libri sono anche um, letterariamente belli. Il libro su zero è molto bello. Cioè, ecco, una delle cose che sarebbe da ristampare sono alcune pagine del libro di, di zero, su zero, perché lì la branca dice alcune cose sul, sul pop degli anni 70 e 80 che non dice altrove e quindi andrebbe, andrebbe letto e valorizzato, io cerco di farlo un po' nel mio libro, ma certamente la voce vera, la voce viva di La Branca sarebbe più, più interessante da sentire. Um, mentre gli ultimissimi libri, quelli che alcuni scritti anche in compagnia di Luca Rossi, sono libri um, che lui scriveva fondamentalmente per i soldi, hanno biografie di, di, di piccole o grandi star uh, che hanno un respiro molto molto meno, meno, meno ampio, anche perché lì la consegna era molto chiara, bisogna parlare di skin e non fare un, un racconto sulla cultura pop degli ultimi anni, quindi occorreva aderire molto di più all'oggetto. Um, però è molto vero, gli scritti 6 o 7, che sono un grande sforzo e anche, anche, anche a volte un, un bel risultato, così come, faccio una parentesi, una delle cose così che, che dovrebbero emergere in una repubblicazione, sono le cose che ha fatto negli ultimi anni online, ha fatto delle riviste online, tra cui ehm, eh, Osso Book, che è una rivista su Milano, e la Branco Tech, che è una rivista una di, di, una di, di, di fanzine eh, fatta tutta da lui, eh, in cui ci sono delle cose eccellenti, quelle sì che sarebbero da ripubblicare. Speriamo di poterlo fare. Eh, per quanto riguarda la produzione narrativa, sì, non era appunto un, un autore evocato alla narratività, o a cui interessassero poi troppo i personaggi che creava, usava i personaggi come delle, dei, dei simboli, insomma delle, degli attanti che, che servivano per dire delle cose, non per mostrarle. Um, e quindi uh, l'ascoltatore citava 7808, che è un, romano, è un racconto romanzo, che ha una, una, una, sua, una sua linea narrativa anche divertente, però abbastanza esile, con personaggi così più che rappresentati satirizzati. L'ascoltatore si ricorderà una figlia Emo, erano gli anni degli Emo, con il compagno Emo che va in Inghilterra, eccetera, eccetera. Però devo dire che la, la linea narrativa va in secondo piano e in primo piano stanno le osservazioni sul passaggio storico tra eh, l'Italia degli anni... Del terrorismo negli anni '70 e poi l'Italia del, del riflusso, e l'Italia nella quale si trova a ridere il personaggio principale, cioè nel 2008, eh, il, il protagonista de, del libro. Quindi non credo siano libri, forse sarebbero gli ultimi libri da ristampare, no? non credo siano quelli in cui, se non appunto in alcune pagine, eh, viene fuori il meglio della branca. Eh, mentre io sono molto legato a, ai Duci, cioè al, al libro sugli immigrati romani, la famiglia di immigrati romani, che poi era una famiglia che, che la branca conosceva. Che, che era una famiglia molto simile a quella che lui aveva come, come vicina di casa, e che è un libro pieno di, di intelligenza e di pietà per queste persone, di, di, di vera amicizia per queste persone. No? I libri sugli, sugli, sugli immigrati sono spesso, o, o vogliono colpire, o vogliono eh, suscitare empatia e pietà. Eh, questo libro, né una cosa o nell'altra, racconta in maniera molto civile e, e affettuosa degli esseri umani che hanno, delle, che hanno i loro difetti e le loro virtù, eh, forse più difetti che virtù, in questo, in questo caso, ma lo fa con grandissimo garbo e grande, e grande tenerezza ed è una, un aspetto che, che di, di, di La Branca, specie della Branca eh, tra i 40 e i 50 anni, maturo, è un po', è un po fallimentare, un po' sul, sul via del tramonto che mi piace moltissimo. Quanto al neoproletariato sì, ma senz'altro è un libro da leggere in quella chiave, nella chiave di una classe sociale ormai eh, incapace di progredire perché non ci sono più possibilità di farlo ma anche incapace di lottare perché ehm, quell'embrionale quel, quelle, quell eh, capacità di lottare che esisteva prima quando i bisogni erano materiali, si poteva unire per, per raggiungerli, è tramontata perché i bisogni sono diventati simbolici e nel regno del simbolico eh, non si cresce insieme, non ci si salva insieme, ci si salva da soli. E questo fa sì che qualsiasi discorso sul popolo unito, sul proletariato unito, debba tramontare. Eh, nel mondo abitato dal neoproletariato ci si salva da soli, simbolicamente, attraverso i beni simbolici, non attraverso i beni materiali. E quindi, sì, sono d'accordo con quello che diceva l'ascoltatore. Direi che è anche una delle, delle, delle ragioni di interesse di, questo, di quel libro, che è molto più politico forse di quanto um, sulle prime possa sembrare. Il libro fa ridere, naturalmente la scena che citava Gigi del supermercato fa molto ridere, però tra le, tra le righe eh, c'è una riflessione amara, eh, molto sobria, che, che... Però è anche molto chiara su, su quello che non va e quello che bisognerebbe cambiare Sì, beh, insomma, su quest'ultima domanda sul neoproletariato rischia di oscurare i germi di rabbia e Rabbia, credo che il neoproletariato di rabbia ne abbia tanta conflittualità poca perché, beh, insomma non ha da perdere che le sue catene ha da perdere la sua Audi A4 Avant e finché c'è da perdere l'Audio A4 Avant, credo che la conflittualità sia ridotta e credo che questa sia una cosa che faceva impazzire la Brac, che aveva una Fiat Idea e che aveva comprato, credo, proprio perché era una macchina italiana, utilitaria, senza prese, voleva aiutare l'economia italiana, ricordo di avergli sentito dire qualcosa del genere. Aggiungerei tra l'altro, a proposito, che anche le interviste di Branca sono molto belle, sia nel senso delle interviste che lui faceva, eh, ad artisti, scrittori, anche gente comune, insomma, sia nel senso che le interviste che facevano a lui, mm, mi sembra che ci sia molto materiale interessante nelle interviste, mm, per esempio mi ricordo un libretto Rio, eh, mi pare, no, un acronimo per le rivista originale, credo fosse, ma in copertina c'era Rio de Duran Duran. Uh, ecco, quello per esempio è un libro anche che ha delle cose belle e in generale lui secondo me era molto bravo, sia come intervistato che come intervistato. Poi c'è una, una, una domanda uh, di Enrico Facchini, che legame c'è tra la genialità di Labranca e la sua morte precoce? Claudio e Gigi. No, sul legame tra la genialità e la morte direi, direi nessuno. Uh, sulla sua morte... Uo occorre essere molto rispettosi e non, e, non, e non dire troppo, insomma, forse non dire nulla, eh, la morte è stata improvvisa per, per, per un infarto. Eh, certamente non, su, non fra la sua genialità e la morte, ma fra la, il modo in cui ha vissuto, vissuto e la morte c'è qualche rapporto, nel senso che la branca muore da solo nel suo appartamento di Pantigliate eh, con una vita che negli ultimi anni era una vita credo molto amareggiata dal, dall'oblio eh, che aveva circolato il suo nome e da una serie, una serie di, di amarezze legate a rapporti professionali e personali che l'avevano molto deluso. Ora lui era uno molto facile a, a, a deludersi, eh, non era una persona facile, una persona spigolosa e peredamente insoddisfatta e egocentrica, eh, ma è un fatto, me lo confermavano molte delle persone che, che ho intervistato per fare questo libro, che... Ehm, specie negli ultimi anni, molti lo hanno lasciato uh, al suo destino e lo hanno aiutato meno di quanto forse potevano. E questo sicuramente ha, ha, non ha giovato al suo umore, al suo, suo, al suo benessere. Um, forse se si fosse curato di più, se avesse pensato più a se stesso, se, se avesse avuto vicino più amici affettuosi, e più successo forse, quello che poi voleva alla fine probabilmente eh, non, non, non sarebbe morto così, oppure avrebbe avuto altri... Avrebbe avuto. Una, però non posso spingermi fino a fare delle, delle, delle ipotesi su come sono andate le cose. Certamente non fra non, non la genialità e la morte, ma fra il modo così, appunto umbratile e, e periferico in cui ha vissuto gli ultimi anni e la sua morte c'è qualche rapporto. Ma io non, cioè, non ho nessuna idea quali siano, poi, non ho nessuna idea della biografia di, di La Branca, della vita che faceva, al di là di quello che eh, ho letto nel libro di Claudio. Conosco soltanto l'opera e, e quindi mi è molto difficile rispondere a una domanda sul rapporto tra la sua morte, che per me è abbastanza misteriosa, tutto sommato, e, e è la sua genialità. Però nel libro di Claudio c'è, cioè, secondo me, un paraggio interessante ehm, che spiega una delle due cose importanti forse che, che serve sapere per poter dare una risposta a queste domande. Eh, la prima è che eh, la branca mh, non è stato soltanto un escluso dal sistema come si dice è stato anche uno che entrava in conflitto con i suoi amici con i suoi alleati e in parte anche con se stesso è stato un, Sicuramente queste, molte testimonianze che, che ho letto nel libro di Claudio, che ho raccolto nel libro di Claudio, vado in questa direzione. Tommaso Pellizzari, che pare sia uno dei suoi amici più... Eh, uno di quelli che è stato vicino fino alla fine, insomma. Eh, Tommaso Pellizzari, giornalista, scrive questo. Prolego, leggo, è veloce. Tocce che il giocatore più forte con cui ha giocato, anzi che ha visto, che ha visto giocare su un campo di calcio, è stato Cassano. Negli ultimi vent'anni Totti è stato con tutti, pensaci, Zidane, Del Piero, ma per lui Cassano era il più forte di tutti. E però hai visto che fine ha fatto Cassano, in pratica non ha una carriera, non la carriera che avrebbe potuto avere comunque, neanche un quarto della carriera che avrebbe potuto avere, perché era uno che quando arrivava in una squadra nuova driblava i difensori e poi li prendeva per il culo. Questo è il primo giorno. E poi faceva la stessa cosa tutti i giorni, sempre, finché i compagni andavano dall'allenatore e lo pregavano di toglierglielo dai coglioni. Stanno veniva venduto e l'anno dopo ricominciava. Era il più bravo, ma è un po' come se la sua psiche, in particolare la sua capacità di relazione, non fosse all'altezza del suo impegno. Tommaso era così. Questa è una cosa, penso che sia realistica, coerente con le altre testimonianze sulla che ci sono nel libro. Poi però c'è anche un'altra cosa che secondo me bisogna dire e, e questo lo si capisce semplicemente leggendo i libri che la Branca ha scritto, vedendo le cose che la Branca ha fatto. La Branca è stata intelligente sempre, cioè non ha accettato di non essere intelligente per essere accettato dai mass media e sono, non, non tu, non, non, pochi lo fanno. La verità è che molti accettano di essere meno intelligenti per farsi sentire da un maggior numero di persone, per farsi capire da un maggior numero di persone, per farsi amare da un maggior numero di persone. La mia impressione è che la branca questo non l'ha mai fatto e questo forse ha contribuito a rovinargli la vita o a non dargli il successo che avrebbe voluto, perché questa è la terza cosa, io credo che la branca volesse avere successo come tutti umanamente vogliono avere successo. Però credo che non abbia mai accettato di pagare il prezzo di essere stupido per avere successo. E questa forse è l'ultima lezione che mi sento di indicare eh, che la banca ci offre. Una lezione dolorosa e una lezione eh, che forse può danneggiare, ma pur sempre una lezione. Grazie. Eh... Un'ultima un ultima osservazione, e poi ci avviamo verso la conclusione di Francesco Pecoraro, che eh, scrive in principio era Basino, mi sa. Eh, voi eh, ravvisate somiglianze, eh, affinità, divergenze tra queste, tra queste due figure? La Branca apprezzavo moltissimo al Basino. Non so quanto lo abbia letto estesamente. Forse nessuno ha mai letto estesamente Abasino. Eh, però c'è una pagina, che non ricordo, do, non ricordo dove, in cui lo, lo, lo, lo elogia in maniera un po' iperbolica, il che fa pensare che non l'avesse veramente letto estesamente. Eh, ma non so, il, il confronto è, è davvero difficile da fare, eh, diciamo, prendendoli come cronisti del presente, forse, di quello che succede intorno a loro, eh, Diciamo, L'oggetto che, che, che volevano avere sotto gli occhi era molto diverso, perché ovviamente Arbasino aveva in mente una cronaca della, del, del, del costume borghese e de, dell'intellettualità del suo tempo, mentre a, a, alla branca sta a cuore tutt'altro, cioè sta a cuore la gente comune, poletario, piccolo borghese, la periferia e eh, la cultura di massa, cioè quella che Arbasino nemmeno faceva entrare sua, nel suo punto d'osservazione. Ehm, quindi da questo punto di vista sono complementari, se vogliamo, ecco. si possono leggere entrambi. Ehm, dovrei riflettere molto di più in, per dare una risposta eh, sensata. Ehm, quella mancanza di organicità che diceva Gigi, eh, in Arbasino è, è ancora più marcata evidentemente, ehm, io sono d'accordo su quello che diceva Gigi sulla, sulla mancanza di tenuta dei libri, eh, mh, cioè sulla mancanza di, di, di struttura, sulla debolezza e sul fatto che siano libri eh, diseguali nella loro fattura. e Bisogna anche tenere conto del fatto che la banca scriveva moltissimo e pubblicava moltissimo sui giornali e poi rifondeva nei libri e aveva poco tempo e lavorava spesso per i soldi. Quindi c'è questa ansia che io cerco di far, di far percepire nel libro, eh, c'è questa necessità di scrivere tantissimo di non riflettere molto, e la, la, il fatto che non aveva interlocutori veri e propri, cioè per molto parte della sua vita non ha avuto maestri, non ha avuto professori, intorno al discorso dell'università, che lo guidassero, non ha avuto dei consulenti, quindi si è, fatto, si è fatto tutto quanto molto da solo. Arbasino ovviamente aveva un, una, una formazione culturale talmente più, più raffinata che, che, che, che, che le sue scelte culturali, le, sue, le sue scelte intellettuali e artistiche sono molto più, più avvertite però c'è anche in lui evidentemente l'incapacità o la non volontà probabilmente di creare un'opera organica invece di raccogliere in, in, in scritti sparsi che poi possono fondersi insieme osservazioni sparse sul presente. Sono entrambi molto intelligenti, eh, sono eccezionalmente intelligenti, ehm, nemici del, del loro tempo in maniera molto diversa. Eh, non lo so, ecco... Eh, dove, dovrei riflettere meglio su un possibile confronto, eh, però i punti di, di contatto non mi sembrano moltissimi. Insomma, in realtà. Non, direi che lo, non, non lo metterei nella genealogia di, di Branca, ma non saprei bene chi mettere nella genealogia di Branca, se, no, se non soprattutto la realtà o qualche scrittore captato un po' a caso negli anni della formazione, come Tom Wolfe, che lui cita spesso, o, o qualcun altro. Mm, dovrei rifletterci. Io ho l'impressione innanzitutto che la letteratura non sia la, la dimensione principale dell'Atlante Culturale di Labranca. Fa parte dell'Atlante Culturale di Labranca, ma secondo me non è la sua dimensione principale. Anche le cose che scrive sugli scrittori sono sempre intelligenti, spesso geniali, a volte sbagliate. Mentre per esempio è molto difficile secondo me che Labranca sbagli un giudizio sulla musica pop, per esempio. Sulla musica pop secondo me lui è quasi infallibile. Eh, per quanto riguarda Arbasino, io credo che Valga è la terza volta che uso questo avverbio, paradossalmente, un po' quello che abbiamo detto per Pasolini. Cioè, secondo me ci sono delle cose molto simili e delle radicali divergenze. Eh, ma co le, le, le cose simili sono, penso, abbastanza evidenti in realtà. Eh, il senso della conversazione, il, la capacità di captare eh, alcuni aspetti proprio del linguaggio orale e, eh, e della vita, attraverso le parole parlate, il rifiuto del narrativo di cui abbiamo detto, eh, l'amore per arte e cultura senza steccati, senza compartimenti stagni, sono cose in comune con Arbasino. Eh, una certa ironia, aggiungerei, mh, che però in labranca può prendere una piega tragica, a differenza che in Arbasino. Però credo che siano molto importanti anche le differenze. La differenza tra la branca e il camp, per dirla sinteticamente, mi sembra quella che c'è fra il trash e il camp. La robesina mi sembra soprattutto legato a un gusto del camp, mentre sappiamo che la branca aveva un gusto, no, naturalmente con tutte le gerarchie che sappiamo, che abbiamo detto, ma certamente era attratto più dal trash che dal camp. E, e tra l'altro una delle sue definizioni del trash è del camp è che il camp è un trash che ha preso coscienza di sé, se non ricordo male. Un'altra grande differenza con Arbasino è la capacità che ha la branca e che non ha Arbasino di parlare di sé, di parlare, voglio dire, dei suoi moventi più profondi, e anche dei suoi dolori e delle sue dei sue rancori. Arbasino ha una discrezione logorroica quando deve parlare di cultura e di arte, è molto difensivo quando deve parlare di sé, la branca non era difensivo. Credo che invece abbia messo molte delle sue trippe sul piatto e in questo somiglia a Pasolini. Sono tre tipi diversi di intellettuali attratti dal pop in modo diverso, tre tipi diversi di omosessualità anche. Tre figure che secondo me devono esserci ben presenti tutte e tre perché tutte e tre hanno qualcosa da, da dirci. Ringrazio Claudio Giunta e Gianluigi Simonetti per quello che ci hanno detto stasera. È stata, è stata una, una serata molto bella, eh, vi ringraziamo, eh, vi ringraziamo eh, profondamente. Eh, diamo appuntamento a coloro che seguono Extrema Razio: il prossimo anno avremo un'altra un serie di incontri, eh, conferenze, discussioni, dibattiti. Eh, vi terremo informati attraverso la nostra mailing list e attraverso i. I social network del, del Dipartimento di Filologia e Critica di Siena. Eh, vi ringrazio e dunque vi do appuntamento al 2021. A presto. Grazie a voi. Grazie. Ciao.